Buonasera, benvenute e benvenuti a questo terzo appuntamento del quarto ciclo di eh, Extrema Razio. Io sono Nicolo Scaffai, insegno critica letteraria e letterature comparate all'Università di Siena e coordinerò l'incontro di questa sera. Come ormai molti sanno. Extrema Razio è una serie di dialoghi, lezioni e conferenze organizzata dal Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Siena ed è un'iniziativa nata nel marzo scorso da eh, un'idea di Emanuela Carbè, Maria Rita Di Giglio, Guido Mazzoni e Pierluigi Pellini. Eh, prima di cominciare ringrazio come sempre il centro di calcolo, l'area biblioteche e l'ufficio comunicazione dell'Università di Siena che hanno reso possibile eh, Extrema Razio e eh, accanto a questi un ringraziamento particolare ad Angelica Rosauro, eh, Giulia Lavessa e Lara Marrama che si prodigano per eh, assicurare il collegamento e far conoscere questa eh, iniziativa. Questa sera abbiamo il grande piacere di avere come nostri ospiti eh, Antonella Anedda e Riccardo Donato. Antonella Nedda è tra le voci più importanti della poesia eh, italiana contemporanea, eh, è nata a Roma eh, da una famiglia di origine sarta, già docente all'Università di Siena, alla Facoltà di Lettere di Arezzo, dove è stata anche collega di alcuni di noi, insegna eh, all'Università della Svizzera Italiana. Eh, le sue opere sono eh, tradotte in eh, molte lingue e ha ricevuto molti premi e eh, riconoscimenti. Mi limito qui a ricordare solo il premio Viareggio vinto con Salva con nome, proprio perché eh, il, è il libro da cui prende il titolo l'incontro di questa sera. Eh, nel 19 le è stato conferito un dottorato honoris eh, causa per l'opera poetica e saggistica all'Università della Sorbona. Eh, le sue raccolte di eh, poesia sono numerose e importanti, e mi limito qui a ricordarne solo alcune, eh, Noti di pace eh, occidentale, già citata salva con nome, e la eh, recente eh, Storie, eh, Importante anche i suoi libri in prosa, Cosa sono gli anni, La luce delle cose, La vita dei dettagli, eh, Isolatria. Eh, recentemente è stato ristampato, o meglio è uscita una nuova edizione anche di un suo quaderno di eh, traduzioni Nomi Distanti, nuova edizione da Aragno, e di prossima pubblicazione sarà un libro per Garzanti Geografie, di cui eh, questa sera eh, Antonella Medda ci farà il regalo di leggerci una anteprima, così come eh, è atteso un eh, volume di studio su, eh, sulla natura in Leopardi e nei Darwin, Charles e Erasmus. Da pochi giorni per chiare lettere è uscito anche il volume. Poesia come ossigeno per un'ecologia della parola, e eh, argomento del quale non posso che compiacermi, scritto con Elisa Biagini e curato da, eh, da Riccardo Donati, che è l'altro nostro ospite e interlocutore di Antonella Nedda questa sera. Donati è docente saggista, insegna all'Università di Salerno, eh, si è occupato di letteratura europea tra 7 e 900, di poesia italiana eh, contemporanea con numerosi eh, interventi. Nel 2013 ha vinto il premio dell'Accademia eh, Nazionale dei Lincei, il premio Giuseppe Borgia, proprio per i suoi studi sulla poesia. E I suoi eh, volumi sono numerosi, anche in questo caso mi invito a, a ricordarne alcuni, nella palpebra interna, percorsi novecenteschi tra poesia e arti della visione del 2014, critica della trasparenza, letteratura e mito architettonico che, eh, sarà tradotto eh, anche eh, in eh, spagnolo. Eh, La musica muta delle immagini e eh, il più recente è eh, dedicato proprio all'opera di Antonella Nedda, in cui rappresenta uno studio eh, monografico completo. Apri gli occhi e resisti l'opera in versi e in prosa di eh, Antonella Nedda. Da poco ha anche curato, sempre sull'opera di eh, Anedda, una eh, antologia di testi nell'ultimo numero di eh, nuovi argomenti. Eh, nel ringraziare eh, i nostri ospiti per aver accettato questo invito e nel ringraziare il pubblico che ci segue, lascio senz'altro e volentieri la parola ad Antonella Anetta che eh, comincerà questo incontro leggendo appunto un estratto da, eh, da Geografie e in seguito prenderà poi la parola Riccardo Donati che darà avvio al dialogo grazie grazie considera considera i pianeti specchi del sole e le costellazioni. Il tempo si consuma, lo spazio meno. Lo spazio si rinnova e non è vero che è vuoto. Questa camera, infatti, è migliore dei pensieri che tormentano o attraversano la mente. È piena di cose usate, qualche tazza, scaffali, un armadio chiaro di betulla che può far immaginare la Finlandia. Non si muove nulla. Le cose sono solide come i luoghi pieni di boschi. La finestra inquadra le nuvole, oggi il sole è velato, il divano è grigio. Solo i pensieri in questa pace stormiscono con le loro voci. Il tempo li affila uno dopo l'altro, li rende inconoscibili. Meglio rivolgersi altrove. Vicino alla vetrata dondolano rovi grigi. Tra le foglie dei pioppi vivono stormi di cornacchie. Si sentono gracchiare o gracidare, se si pensa alla loro etimologia. E quando una a terra, abbastanza vicina da poter essere osservata, si nota la sua fronte sfuggente, il becco arcuato e il grigio sterlina del suo corpo. Sono uccelli forti, che a volte si associano ai corvi. Di giorno cercano cibo, alla sera tornano sui rami dei pioppi, che sono il loro riparo notturno. Sono definiti onnivori opportunisti. Mangiano insetti, carcasse, larve, uova e perfino anatroccoli. A queste abitudini alimentari si unisce una rigorosa monogamia. Spesso le coppie restano insieme tutta la vita. Mettiamo tra parentesi le cose, non prendiamo iniziative, ma le perdiamo. La disposizione delle monete o degli steli fa leggere non un risponso o una predizione, ma una specie di indicatore dell'umore, dello stato d'animo e forse dei cambiamenti impercettibili meteorologici che attraversano il cervello e dispongono la giornata. Il segno One dissoluzione, non ha nulla di macabro, anzi si concentra sulla dissoluzione delle nebbie interiori attraverso il paesaggio. La nebbia si dissolve sul lago, le nuvole si allontanano come le meschinità di ognuno di noi quando riusciamo a vederle. Avvicinamento nel linguaggio militare, movimento tattico, per portarsi dalla zona di attesa alla base di partenza per l'attacco. Casa invernale, con questo chiudo. Una rara settimana di gelo. Il gelo ci fa spostare come popolazioni primitive. Una stanza è meno esposta al vento. Il vetro della finestra tiene meglio la pioggia. Le altre sono a nord. Le vetrate hanno infissi vecchi, l'aria le scuote. Lo sai, l'energia è fatta di pacchetti finiti. La luce è fatta di grani. Alcune sostanze colpite possono generare una corrente minima. Fotoni. L'energia di un raggio di luce, scrive Einstein, non è distribuita in maniera continua nello spazio. Fotoni. Uno sciame di granuli, colori, frequenze, spettri, come sembrò ad Heisenberg, l'uomo che spariva nella nebbia per poi riapparire nella notte danese. Il caso agisce a livello atomico, probabilità, cieli stellati, una modesta inclinazione. Continua. Grazie, Nicolò. Grazie, grazie Antonella per questa bellissima lettura e do quindi la parola eh, senz'altro a eh, Riccardo Donati per l'avvio del, del vostro dialogo. Grazie. Buonasera, eh, ringrazio naturalmente per l'invito e eh, per il piacere enorme di eh, dialogare con, con Antonella Nedda. Um, avete sentito... Uh, in questi testi che sono inediti al momento, perché il libro uscirà a marzo, Geografie, avete sentito uh, qualcosa che per, i, i con, per chi conosce l'opera di Anedda uh, ri, può rimandare anche molto indietro, può rimandare anche ai, alle prose giovanili, può rimandare ai primi testi di residenze invernali, c'è tutto un percorso nel lavoro di Anedda che è fatto di spazi, che è fatto di lontananze, che è fatto di peregrinazioni, che è fatto di pagine-paesaggio, per così dire, eh, pagine che vengono attraversate eh, non solo dagli uomini, ma anche, eh, ma anche dagli animali, che sono protagonisti spesso della poesia di, di Antonella Nedda. I voli eh, di questi stormi, di queste cornacchie di Considera sono in qualche modo eh, legati ai tanti voli che eh, nelle opere precedenti eh, qui nelle opere precedenti abbiamo assistito, sono voli che creano collegamenti, che creano curve, che creano deviazioni, che tracciano strade, insomma che formano dei luoghi, delle piste come del resto sono anche le, le rotte migratorie. Ecco io eh, ho pensato stasera per dialogare con, con Antonella e in qualche modo parlare di lei senza doverla formalmente presentare perché credo anche che molti di, di, delle persone in ascolto Conoscano la sua opera o addirittura la conoscano molto, molto bene, ho pensato di affrontarla prendendo una parola chiave, diciamo così, e provando a declinarla in vari modi eh, che, credo siano, che sia, credo siano utili per capire eh, alcuni aspetti peculiari del suo lavoro. Questa parola è eh, distanza, è una parola eh, geografica, è una parola attualissima ovviamente, ci stiamo incontrando a distanza ehm, ed è un concetto che io credo eh, ci aiuti in qualche modo a capire ehm, l'idea di Antonella Nedda di scrittura come gesto etico. Cerco di spiegarmi. Ehm, chi conosce l'opera di, di Antonella sa che eh, per lei la scrittura è un atto di sottrazione, in certa misura è un atto di, di rinuncia, di, di offerta di sé, se vogliamo, anche qualcosa che ha a che fare col, col preferirei di no melvilliano eh, in un certo senso, Mh, comunque qualcosa che contrasta con una ideologia della competizione, della sopraffazione, eh, ed è anche una presa di distanza dall'io, dai narcisismi, dalle egolatrie, dalle eh, appunto tentazioni di, eh, di autocelebrarsi. Eh, quello di Antonella Netta è sempre un parlare verso, è sempre un parlare a qualcuno, eh, è sempre un dialogo, è sempre, potremmo dire, con un'immagine molto famosa di Paul Zelan, una stretta di mano, no? il testo come una stretta di mano. Ecco, si vede bene, eh, a mio avviso, già in questo testo, che peraltro è premiale, il testo che inaugura Geografie, considera, si vede molto bene eh, la, la natura della scrittura di Anedda, no? perché questo considera in fondo eh, molte cose diverse, è un imperativo, un imperativo morale rivolto innanzitutto a se stessi, è un invito, è un cenno civile a chi legge. Um, ecco, in questa idea per la quale quello creativo non può essere in nessun modo un gesto solipsistico, un gesto sufficiente a se stesso, ma è un gesto che impone una, una fuoriuscita dal dal limitato perimetro dell'io appunto per abbracciare una dimensione collettiva o se vogliamo addirittura corale eh, dell'esistenza io credo che si inneschi un, un meccanismo in qualche modo di eh, non si può dire abolizione della distanza perché, eh, perché la distanza cercherò anche di dirlo poi più tardi in altri in altri modi e magari con qualche esempio concreto è qualcosa che non si può del tutto abolire non è il nostro potere abolirlo ma di disobbedire alla distanza, di disobbedire al potere normalizzante e falsificante della, della distanza per cercare in qualche modo eh, l'autenticità di uno spazio, di un pensiero che sia dato dal raccoglimento, dall'intensificazione della realtà e dal rifiuto dei miti del momento. Ehm, la scrittura come gesto io credo che questo sia anche forse uno dei dei nodi no? di questi incontri che voi state organizzando, come, eh, come riflettere sul presente in modo eh, antagonista, non passivo se non altro. Eh, ecco, eh, la scrittura come un pensiero che, eh, che scuote, che non ripete quel che già si sa, ma che cerca di eh, offrirsi come gesto di resistenza, forse possiamo usare anche una parola più forte, come gesto di disobbedienza civile. Eh, quindi disobbedire alla distanza eh, è un po', eh, a mio avviso, un modo, eh, un'idea, un, un, un concetto che ci permette di entrare nell'opera di Antonella Nedda. Eh, vorrei declinarlo in quattro direzioni diverse, se Antonella crede, lanciandole così degli spunti, eh, sia eh, in qualche modo eh, citando dei suoi testi che se poi lei... Eh, crede potrà leggere che fanno parte di quel blocco di testi che, eh, abbiamo, che abbiamo fornito um, sia magari reagendo o in, qualche, in qualche modo insomma le mie parole eh, dicevo disobbedire alla distanza um, è, è, è il concetto su cui vorrei articolare queste mie riflessioni eh, in quattro tempi un percorso in quattro tempi dicevo il primo disobbedire alla distanza della lingua inautentica, della barriera che la lingua inautentica ci pone davanti. C'è un verso molto famoso di Antonella Nedda, bellissimo a mio avviso, che abbiamo ripreso anche in questo volume, eh, Poesia come ossigeno, non esiste innocenza in questa lingua. Ecco, um, la distanza può essere anche questo, può essere la presa di distanza dall'inautenticità della lingua ereditata e delle, delle, uh, come dire, um, dei, delle, violenze che la storia ha esercitato sulla lingua e che ci ha in qualche modo trasmesso. C'è un famoso passo di, di Kafka, autore carissimo a uh, Danedda e non soltanto, credo uh, di saperlo caro anche a Guido Mazzoni, eh, lo stemma cittadino, che è un, un testo di Kafka nel, nel, di Kafka nel quale leggiamo la lingua è il respiro sonoro della patria, ma io sono un grande asmatico poiché non conosco né il cieco né l'ebraico. Ecco, Questo lavoro eh, su una lingua da grande asmatico, immagine che forse può piacere ad Antonella, ehm, è, è, è un lavoro che lei compie da, da ormai molti anni eh, in direzione di un italiano che appunto accantoni quanto del lessico patrio, per così dire, la storia ha reso impronunciabile, e che invece si, si, si veda pronto ad avvicinarsi appunto a ridurre la distanza da altri idiomi che in qualche modo sono chiamati ad asciugare lessicalmente, sintatticamente, ma direi concettualmente la lingua madre e al contempo a nutrirla, a, uh, ad arricchirla quando non ad affiancarla come succede con la famosa limba che è una, lo dico per i pochi forse all'ascolto che non lo sanno, è una sorta di Coinè eh, di molte parlate sarde e, della, e di quell'area geografica carissima alla, alla biografia di, di Aneta, eh, la cui famiglia ha origine in quelle terre, ma che terre che lei ha sempre frequentato e, e alle quali ha dedicato molte pagine. Ecco, la Limba è una lingua di Coinè, appunto, una lingua di eh, fusione, è una lingua eh, formata in parte ereditata, in parte inventata, perché la, eh, la fusione appunto è eh, stata fatta non a freddo ma a caldo in questo caso dalla poetessa. Eh, in Limba Antonella Nedda ha scritto alcuni dei suoi testi più belli, ne cito due che sono in questo piccolo pacchetto antologico diciamo così eh, che si intitolano appunto Limba uno e eh, Controscauro l'altro e ehm, direi che la limba è ancora prima che un vocabolario, ancora prima che appunto una lingua, una postura, un modo di guardare alla realtà eh, che si lega, eh, ed ecco di nuovo la distanza, che si lega alla condizione isolana, no? una condizione di appunto Uh, lontananza dalla terra in particolare non solo la Sardegna ma l'arcipelago della Maddalena e l'isola della Maddalena così care ad Anedda, no? una distanza dal continente che pone il, il soggetto chi scrive dentro e fuori dalla nazione, dentro e fuori dalla lingua della nazione ma l'isola è anche un luogo di raccoglimento appunto, prima parlavo di, di raccoglimento, di intensificazione della realtà un luogo nel quale si può leggere, studiare, pensare con relativa, eh, sicuramente lo si poteva fare meglio prima che ci fossero i mezzi di, attuali, ma insomma con, relativo, eh, con relativa serenità eh, raccogliersi a, a studiare, a pensare, a riflettere, a scrivere. Insomma l'isola è veramente uno spazio di, eh, di espressione e di... Eh, e di, e di vita che sta anche dentro e fuori il presente per certi aspetti. No? C'è un bellissimo testo di Antonella in cui si ricorda che i giornali arrivavano alla Maddalena con qualche giorno di ritardo no? e quindi si viveva in un presente sfalsato in qualche modo, no? si viveva in un, in un ritardo temporale. Um, ecco, uh, da questo punto di vista appunto Uh, sono, ho cercato di essere molto sintetico, spero non troppo, ma questa è una prima disobbedienza alla distanza che io trovo nell'opera di Antonella Nedda, cioè disobbedire in qualche modo alle ingiunzioni della, uh, di una monolingua uh, in qualche modo, uh, in qualche modo uh, autoritaria o, o resa autoritaria dalla storia. Lascio la parola ad Antonella eh, grazie Riccardo, mi, mi piace molto questa definizione di disobbedire alla, alla, alla distanza e naturalmente poi la critica così indiretta in scatena una serie di, di riflessioni che avrebbero bisogno di almeno per me, di una sedimentazione, ma, ma sì, questo è quello che eh, insomma, in, in, in una eh, vita di, di scrittura, usiamo questo termine di, di, di ricerca che vale per per chi scrive seriamente diciamo così ehm, seriamente senza prendersi troppo sul serio eh, questo sì è quello che, che, ho, che ho provato a fare e il, la relazione eh, tra eh, distanza eh, isola continente eh, linguaggio è uno dei eh, degli elementi insomma sono i passaggi in cui eh, certamente mi, mi, mi riconosco eh, mi aveva anche fatto riflettere il discorso sulla, che facevi sulla eh, sulla disobbedienza attraverso il linguaggio ad una, ad una storia, eh, a quella storia che azzera, eh, azzera le cifre delle, eh, delle vittime, che eh, non tiene conto di quell'uno, di quell'una, quell che, eh, che invece eh, esiste e che... Eh, forse la poesia può, eh, a cui poi la, la scrittura, non, non solo la poesia, può provare a, eh, a dare un, una realtà. Um, il, eh, giustamente hai citato Paul Selan eh, la poesia come, come, come stretta di mano e quindi come, come gesto, come Um, come umanità, umanità non antropocentrica, non so se possiamo usare questo, uh, questo termine. Um, mi riconosco nel, nel, nell'asma... <ride> tra l'altro era un termine che usava anche Mandestam sono peraltro io stessa una, una, una, una grande una che si cura poco ma che soffre di, di asma leggerei a questo punto un testo il testo che aveva citato riccardo ehm, e che inizia con non esiste innocenza in questa lingua è tratto da un libro che si chiama notti di pace occidentale come residenze invernali come dal balcone del corpo come salva con nome eh, sono titoli mh, paradossali ironici un po amaramente ironici perché eh, notte di pace occidentale ovviamente non corrispondono non corrispondeva e non corrisponde a una realtà di, eh, di pace, ho cominciato a scriverlo durante le guerre del Golfo, eh, quando appunto queste, queste, queste notti occidentali cominciavano a non essere eh, così pacificate, così pacifiche, nel senso che mh, eh, cominciavano a crescere e a eh, moltiplicarsi intorno all'occidente eh, che usava la parola pace ma che eh, eh, cominciava ad essere eh, assediato ai suoi eh, confini da, uh, dalla realtà delle guerre eh, pensiamo adesso appunto in eh, cosa succede in in in Siria sembra non avere eh, non avere non avere fine e quindi mi ero posto il problema della ehm, dell'innocenza o meno del linguaggio non che abbia una risposta ma ehm, era per esempio un interrogativo che aveva eh, che era presente nella, eh, nella poetica di un poeta che amo molto che è il 90 quando dice io scrivo in, eh, in dialetto perché alcune parole durante il fascismo eh, come famiglia, eh, come patria avevano assunto un, eh, un, eco, un eco, una realtà eh, retorica. E questo è il testo. Non esiste innocenza in questa lingua. Ascolta come si spezzano i discorsi, come anche qui sia guerra, diversa guerra ma guerra in un tempo assetato. Per questo scrivo con riluttanza, con pochi sterpi di frase, stretti a una lingua usuale, quella di cui dispongo per chiamare laggiù perfino il buio che scuote le campane. C'è una finestra nella notte, con due sagome scure addormentate, brune come gli uccelli, il cui corpo indietreggia contro il cielo. Scrivo con pazienza, all'eternità non credo. La lentezza mi viene dal silenzio e da una libertà invisibile che il continente non conosce l'isola di un pensiero che mi spinge a restringere il tempo a dargli spazio inventando per quella lingua il suo deserto la parola si spacca come legno come un legno crepita di lato per metà fuoco per metà abbandono grazie antonella di questa lettura Credo che la, eh, mi, io sia un po' al buio, però non, dopo provo ad aggiustare le luci. Eh, riprendo allora, eh, se siete d'accordo, eh, di continuare su questa falsariga della disobbedienza alla distanza, che credo davvero possa essere un modo per entrare nell'opera di Antonella, con un secondo passo. Eh, disobbedire alla distanza dello sguardo gerarchico, dello sguardo autoritario. Eh, c'è una, una prosa molto bella in cosa sono gli anni eh, in cui eh, si legge una eh, definizione del dettaglio il dettaglio eh, scrive Antonella costruisce non solo l'orizzonte ma l'autenticità dello spazio ecco eh, se noi guardiamo cosa Antonella chiede alle immagini ma anche se vogliamo prendere una, una suggestione eh, di, di, di Mitchell, eh, cosa le immagini chiedono, eh, chiedono alla poetessa, che cosa in qualche modo eh, la sollecitano, in che modo la sollecitano. Ehm, ecco, eh, abbiamo eh, secondo me l'idea che in qualche modo eh, ogni visione richieda un intervallo, richieda uno spazio, richieda una distanza tra eh, lo sguardo e il suo oggetto l'oggetto resta impercepito naturalmente eh, questo lo scriveva Erwin Strauss resta impercepito qualora ovviamente la distanza sia annullata eh, la distanza è la forma spazio-temporale del sentile c'è cioè un ripetuto va e vieni tra il contatto visivo, uditivo, tattile e eh, tra, appunto tra il soggetto e la cosa percepita ora quello che Credo interessante è il fatto che Antonella, Nedda, nei suoi testi, attribuisce un senso ulteriore a questo dato fisico, a questo uh, a questa, come dire, viaggio uh, um, di spola uh, del, della percezione. Um, cioè, la distanza è la consapevolezza di uno iato, di, una, di, un, di, una, di un abisso incolmabile, ontologico direi che separa l'essere umano come entità fisica vivente diciamo così, quindi trascinata dai fenomeni in balia eh, della storia, in balia degli eventi e, e delle circostanze eh, dalla perfezione eh, per esempio eh, di un paesaggio o di un quadro no? del, del, i famosi quadri che sono adorati nei musei no? di, di Antonella um, cerco di spiegarmi c'è un'altra prosa molto bella di Antonella che si intitola Bonifacio Notte in cui, che purtroppo qua non è antologizzata in cui si legge davanti a un'immagine a un foglio scritto davanti a un quadro o a un libro la voce come il corpo indietreggia non esattamente silenzio ma voce che sale e si ferma perché intuisce la distanza di ciò che è verticale, di quello spazio, un grande, un piccolo abisso, che ci separa dalle cose. Ecco, la distanza quindi in qualche modo eh, rappresenta, direi, qualcosa di molto concreto, il fronteggiarsi di due verticali, quella del corpo, dell'osservatore o dell'osservatrice in questo caso, e quello del paesaggio, o della tela o del muro o dello schermo. Eh, è anche contemporaneamente, però, è chiaro, una metafora del nostro essere al mondo, cioè l'indizio di, di una separatezza costitutiva, per così dire. No? Eh, in un altro testo della Luce delle cose eh, leggiamo «Quei segni laggiù sono i geroglifici del nostro spavento, delle nostre attese, di ciò che trasmutando ci abbandona». Ora, che cosa voglio dire? Che in qualche modo... Uh, nell'opera di Anedda si assiste a una disobbedienza della distanza, uh, una disobbedienza mentale in qualche modo essendo il corpo impossibilitato, essendo la percezione impossibilitata se il corpo troppo aderisce no, a ciò che sta uh, percependo uh, e in questo uh, si ha una una forma di impertinenza, diciamo, di impertinenza o di ribellione all'imperativo normalizzante della distanza, no? Eh, cioè ci si immerge in quei segni laggiù, in quei geroglifici, come dicevo prima. Non si parla di loro, ma si parla a loro appunto in qualche modo per immersione, per avvicinamento, che è il titolo della breve prosa di geografie che Antonella ci ha letto pochi minuti fa. Eh, Ecco, perché allora disobbedienza a uno sguardo gerarchico, autoritario? Perché appunto non c'è la contemplazione ordinata, rigorosa, ricordiamo che Antonella Nedda è di formazione una storica dell'arte, eh, è stata eh, educata a eh, interpretare e conoscere i particolari, i dettagli, facendo sistema, no? creando dei sistemi eh, gerarchici, gerarchici in qualche modo. Di, eh, di, eh, di, di, di spazialità. Ecco, eh, come autrice, come, come poetessa, come scrittrice, la contemplazione ordinata, rigorosa, scientifica, da iconologa, diciamo così, è, eh, è eh, dismessa e si ricerca invece una vertigine, un un disequilibrio produttivo per così dire un, un generoso e appunto impertinente in qualche modo sprofondare fino al punto di perdersi nell'immagine è detto altrimenti insomma c'è eh, credo nello sguardo di antonella un'esperienza un di abbandono eh, da cui deriva appunto poi la scoperta di quella, eh, di quella forza molto eh, potente indocile volitiva e, e per lei mh, mh, terribilmente interessante, diciamo così, che è il dettaglio, eh, che non deve fare sistema appunto con altri dettagli, ma è direi piuttosto un, un provocatore ottico, qualcosa che si dirige verso, verso l'occhio, quasi ammiccando, eh, appunto per invitarlo a disobbedire alla distanza. Eh, da questo punto di vista credo che ci sia un elemento eh, Davvero interessante nel lavoro di eh, Antonella sulle immagini, si tratti appunto di eh, quadri, come spesso avviene nei suoi testi, si tratti invece di paesaggi, come succede eh, in questa geografia, ad esempio. Ti lascio la parola. Ebbene, sì, sono un'iconologa. Un eh, ho studiato con Augusto Gentili e mi sono laureata con questa tesi super iconologa perché era su alcuni quadri che erano a Venezia e devo dire mi è rimasta questa eh, questa passione per, eh, per l'indagine anche eh, quindi per quello che poi un, eh, un quadro eh, rivela anche per esempio sulle committenze eccetera eccetera però è verissimo quello che dice Riccardo che eh, c'è stata una precoce eh, disubbidienza eh, sì a questo sistema gerarchico l'esame di ammissione al perfezionamento consisteva nel riconoscere che ne so un piede di del, del, insomma, di Eperanda, insomma, di, di, di un pittore non, eh, non facilmente riconoscibile quindi c'era questo quest allenamento al, al dettaglio e a distanza di tanti anni poi è nata appunto la, la vita dei dettagli anche siccome sì ehm forse è vero, come impertinenza eh, nei confronti di un sistema gerarchico, mi sembra, mi sembra il, il, termine, il termine più, più appropriato. Eh, per quanto adesso mi ricollego a qualcosa che aveva detto Riccardo Donati prima, sulla, che è collegato a questo tema della, della disobbedienza eh, relativo all'uso della, della lingua del, del, del, del sardo, perché in qualche modo usare questa limba eh, potrebbe, può essere letto come una eh, disubbidienza nei confronti eh, di, un, di un certo italiano eh, in realtà eh, la limba è considerata come dice la parola proprio una, eh, una, una una lingua eh, a parte e vicinissima al, al latino. Naturalmente ci sono poi delle, eh, delle influenze molto diverse tra nord eh, e sud. Eh, il sud, il campidanese è, eh, ha avuto l'influenza spagnola e quindi moltissimi termini sono mm, eh, influenzati da questo. Il nord invece, il, il gallurese, eh, ha questa vicinanza anche con, eh, con la Corsica, con, quindi con, con la Francia. Il centro invece, eh, il Nuorese è eh, la lingua per eccellenza, quindi il, il, sardo, eh, il sardo più puro. Io sono eh, sarda, eh, una, una generazione sono nata a Roma, ma eh, questa, queste sonorità credo che abbiano poi mh, influenzato l'uso del, del, del mio italiano mh, con mh, anche questa consapevolezza della distanza e della mh, complessità poi del, dell'isola perché è vero l'isola è raccoglimento ma l'isola è anche esposizione esposizione ai denti esposizione ehm, esposizione alla distanza eh, da un'isola non si può da un'isola ci si allontana o a volando o andando per, eh, per mare quindi non è possibile scappare a piedi eh, e quindi io sono molto affascinata dal, dal continente da queste eh, da queste aperture dalla eh, dallo spalancamento delle eh, delle distanze eh, infatti quello che ho provato a fare in geografia è è stato un, un libro di perlustrazioni, ovviamente mentali, ma eh, c'è questa attrazione per, per lo spazio eh, aperto. Il, eh, la prima folgorazione che ho avuto da, da, eh, da, da ragazzina. È stato, sì, come ho detto tante volte, la poesia di Bloch, eh, che ho ascoltato alla radio, ma anche la lettura di, eh, di Guerra e Pace e in uno strano cortocircuito le steppe, l'apertura, la, lo spalancamento. Di questo eh, c'è un verso molto bello di Van de Stam che dice: Guardavo avvicinandomi di un oriente di. Di conifere quindi questo, questo est eh, philippo giacottet un poeta che io amo moltissimo eh, ha parlato di di, un, di, un, di uno spalancamento ad est eh, lui dice del, eh, del cuore eh, quindi ecco queste aperture mh, hanno sempre avuto un, un ruolo importante nel nel, in, quello, in quello che scrivo e il dettaglio mi interessa nella misura in cui ehm, sorry, anche il dettaglio quotidiano mi interessa nel suo, ehm, nel suo in, in, interagire con un disegno più ampio eh, un esempio per tutti è eh, la, la, la cucina di Emily Dickinson che poi si, si, si, si trasforma nel, nella, nella visione, delle, eh, delle, in una visione marina. Quindi eh, anche questa forse è, è, è disobbedienza. Eh, forse posso leggere una poesia in limba, questo Punto. la leggo la leggo prima in, in italiano lingua non hai bara da trascinare sulla neve ma un cane che trema nel buio madrelingua sei triste l'aglio si fa nero nel rame il rombo del camino sale, i venti si confondono, Eolo soffia e Babele vive. Figlia lingua, scricchioli a Ginepro, il tuo brivido alla nascita è un frammento di tempesta tra i pianeti. E le nuvole, le nuvole ciecamente corrono, cancellando dai cieli ogni genealogia. Limba. Non tenes baule a istrisinare in suprinie, ma un cane a tremula in scuriu. Limba matre, sest triste, sazusi anniedtigat in sa sartaina, samugi danziat, sosvento si confundet, eolo survat et babele si sparget. Fizza limba. Trachitas a Ginepero. Una tremita tua nascinde est castora de del Ibrina in e s'asnues, eh, s'asnues a Satsulpa Fuginta, iscarzellande da Echelu onzi Zenias. E contro Scauro, mm. Scauro... Uh, era proconsole in Sardegna eh, nel 54 a.C. Cristo, venne accusato di concussione e di aver eh, spinto una donna al suicidio dopo averla violentata. Eh, I sardi vennero a Roma per testimoniare contro Scauro, eh, però l'avvocato di Scauro si chiamava Cicerone e, e Scauro uh, fu, uh, fu assolto e c'è una uh, orazione di uh, Cicerone a favore di Scauro in cui Cicerone uh, si, si, si, si, si, si, si, si beffa questi uomini rozzi, coperti di pelle, probabilmente puzzolenti, e qui e dice che eh, sono testimoni inaffidabili e che il, il, come dire, la loro testimonianza non può essere presa sul serio e che vengono da un paese, da, una, da un luogo eh, in cui perfino il miele è fiele, eh, il miele amaro effettivamente. E, contro scauro. Non so scrivere di Roma, troppa bellezza, eleganza, tuniche di lino. Forse così, venti secoli fa, pensarono a quei sardi, venuti a chiedere giustizia contro scauro. Gente senza fede, terra dove perfino il miele è fiele, così diceva Cicerone nella sua orazione. Ora il suo nome gira tra le pietre, minuscolo, veloce. Ma come allora muoiono i testimoni. L'ape si affatica, resiste il miele, lingua di cardo, corbezzolo, sale. Non scrivere de Roma. Meda belluia, dehidu, muda sellilu. Forzi goi sunt vinti seculus, pesent cudos sardos, benitos a dimandare giustizia contra scauro. Zente cheneide, terra ue peri su mele est hele. Goi narri a Cicero in feddo suo. Ora in Mesopetras portat suo lumene, lestru minutu, ma si putera morte sos dinsimonsos sape tribunat. Rechet sumele, limbe lidone, gardu et sale. Riprendo sempre più nel buio, ma non so come fare a illuminarmi altrimenti. E, dunque, la terza eh, declinazione, diciamo così, del di questo disobbedire alla distanza, è, eh, a cui avevo pensato, è il disobbedire alla distanza che è, che è la morte, senza naturalmente per questo presumersi immortali. Questo è un tema eh, di, lunghissima, di lunghissimo corso nell'opera di Antonella Nedda. Eh, L'idea della eh, poesia come gesto etico chiamato a, a radunare, a creare una comunità, e a recuperare i nomi, i nomi inghiottiti, i nomi perduti, i nomi trascorsi, i nomi distanti in qualche modo, per citare appunto eh, il quaderno di traduzioni che è appena tornato in libreria con una postfazione di Andrea Cortellessa per, per Aragno. I nomi che naturalmente, quindi salva con nome, ecco l'idea eh, di, di questa serata, eh, naturalmente nomi non come monumenti però, nomi come parole che passano nella trama del tempo in cerca di, di, di, di un dialogo, che cercano di, eh, di favorire, di instaurare un dialogo. Eh, da questo punto di vista la scrittura di Anedda è, io credo, veramente una, una costruzione di un reticolo di relazioni eh, al di là dello spazio e del tempo, eh, appunto a formare una una comunità transtemporale che non vuol dire, attenzione, una comunità eterna eh, ma una comunità che eh, nel, nello spazio fisico della pagina eh, riesce a collegare più tempi e più eh, culture e più eh, luoghi, eh, quindi in qualche modo una scrittura che, si, eh, che disobbedisce alla distanza ricucendo i rapporti, riannodando la materia che è stata strappata dal, dal tempo eh, mettendo in connessione questa è un'immagine molto bella che eh, forse sarà familiare a chi conosce la poesia di Antonella Nedda, l'idea della, della barriera d'acqua che separa i vivi dai morti no? in qualche modo una barriera che rende, eh, che rende sordi e che, rende, che impedisce la comunicazione che, che attutisce le parole um, ecco um, questa, questo tentativo quindi di raggiungere una, eh, una, in qualche modo di portare sulla pagina una coralità di destini. Ecco, c'è un testo, c'è più di un testo che si intitola Coro nell'opera di Antonella, in particolare in Dal balcone del corpo, uno di questi fra l'altro è, è nell'antologia, forse eh, Antonella eh, vorrà leggercelo. Eh, questi, eh, questi destini che sono chiamati in qualche modo, eh, sulla pagina, che sono convocati nello spazio della pagina, un po' come sono del resto convocati nello spazio della tela, nel caso dei, dei, degli artisti, dei pittori o dello schermo nel caso dei eh, video artisti o dei cineasti, eh, naturalmente hanno a che fare con, con gli spettri, con i fantasmi che sono eh, presenze eh, molto eh, vive nella sembra una, una contraddizione in termini ma sono presenze molto vive nella poesia eh, di Antonella sono sempre colmi di desideri sono tesi verso la vita no? sono loro stessi che cercano questo dialogo e questa ricocitura dei destini e naturalmente eh, non c'è in questo una volontà di resistere alla morte perché in qualche modo eh, eh, alla morte si disubbedisce non per eh, resisterle ma o, diciamo così per fantasticare un'impossibile reversibilità del tempo, quanto piuttosto per eh, liquidare ogni presunzione di immortalità e di onnipotenza, che è in fondo, io credo di, di interpretare così in molti testi di Antonella: è in fondo la matrice di quella pretesa di dominio, eh, che appunto è il motore di tanta parte della violenza della storia c'è un verso di Gasallo, un testo di storie che pure forse Antonella potrebbe leggersi, leggerci, che eh, recita l'intelligenza di cui facciamo vanto risputa il passato nel presente. Ecco, mh, davvero credo che una delle eh, ragioni per cui la poesia di Antonella, la sua opera sia tanto ammirata, è, è questa presa di distanza dalle, dalle politiche dell'atrocità, per così dire, eh, lavorando per un, per un riscatto dell'incompiuto, dell'inespresso, dei nomi perduti, dei nomi distanti, dei nomi lontani, insomma tutto quello che con, eh, con una bellissima immagine di Walter Benjamin potremmo chiamare il passato oppresso. Eh, ecco, restituire la parola a tutti quelli che scompaiono, a tutto ciò che inesorabilmente frana, eh, che, che frana, che scivola per noncuranza o per calcolo o per o per deliberata eh, azione politica verso l'oblio. Eh, da questo punto di vista, altri due testi, secondo me splendidi, eh, dell'ultima raccolta storie, sono Confini e Oikos. Sì, uno è un, un, un gazal che disubbidisce molto al, al gazal, eh, a quello che... Il casal perché poi non ha, non ha traccia di eh, d'amore. Come scroscia la pioggia sui tetti nella notte incipiente, come rende accogliente la luce del forno tra la pila dei piatti nell'ombra. Lo sai, alcuni fuggono, altri sono macellati nel sonno. Allevante il rosso Confonde il nostro occidente, il sangue stinge nell'Eufrate, l'intelligenza di cui facciamo vanto risputa il passato nel presente. Sì, è ovvio che proviamo tutti a a dare più realtà alla realtà a intensificare la realtà e quindi eh, anche obliquamente perché mh, eh, non, è, non è detto che la poesia debba essere può esserlo ovviamente eh, civile sempre in modo diretto ci sono molti modi per eh, parlare eh, politicamente ehm, però bisogna trovare le, le parole e spesso eh, non è detto che eh, le parole più emozionate siano eh, almeno almeno per me eh, siano quelle che si avvicinano di più a quello che, eh, che vogliamo dire perché la retorica è sempre una, una cattiva consigliera eh, anche se spesso poi non, non, non lo dico per moralismo è perché poi eh, contiene in sé la tentazione della, della scorciatoia, nel senso negativo, senso, eh, nel senso che magari è la via, è la via più, eh, più facile. E, e nulla, mi, mi veniva in mente qualcosa che, eh, che dico perché ci sto pensando in questi, in questi giorni, eh, ovviamente c'è questa realtà del, eh, del virus, eh, tutto quello che sappiamo e su cui eh, si è detto molto. Eh, una cosa che, eh, che è preoccupante è il, eh, il fatto che molti diritti civili eh, in questo momento rischiano di eh, delitti calpestati rischiano di passare sotto eh, sotto silenzio eh, per esempio appunto eh, zaki in in in, in egitto eh, e così moltissime moltissime altre cose allora eh, forse potremmo unire le forze e eh, fare qualche cosa, ma questo mh, è un, ovviamente un, un discorso molto ampio. Leggo Oikos, mh, che è una poesia mh, dedicata, mh, molto privata, dedicata ai miei genitori. Oikos, mi ludo di raccogliere queste vostre vite, ancora nonostante gli anni non compiute così mi sembrano viste dal basso, mentre vi affacciate a salutarmi un po' timidi, abbracciati, tra le ortensie schierate sul balcone. Dormirete tra poco, cullati dal senza niente del televisore che nessun baratro e guaglia. E poi furtivamente, in piena notte, dimenticando di spegnere le luci, andrete verso il letto per sognare, Così mi raccontate l'indomani, e io penso che bello questo ancora, di suoni che continuano a ronzare, di sabbie mobili ma secche, come in quel documentario visto ieri, di nomadi e altopiani, forse in Asia centrale. E qui ci sono, uh, devo dichiarare due sono dichiarati nelle note due furti da zanzotto che è il, il senza niente del televisore e poi forse la parola baratro che c'è tanto eh, tanto spesso e non trovo confini ma eh, forse posso leggere esili eh, che ha un'epigrafe da, da Tacito, che poi è il, il chiaro ispiratore di questo, eh, di questo libro, e, è pieno il mare di esuli, no? gli scogli macchiati di, eh, di sangue. Eh, avevo aperto, riaperto a caso storie e questa frase mi sembrava... Eh, terribilmente attuale. E questo è un fatto reale di due migranti che erano stati trovati affogati e abbracciati. Oggi penso ai due dei tanti morti affogati a pochi metri da queste coste soleggiate, trovati sotto lo scafo, stretti, abbracciati mi chiedo se sulle ossa crescerà il corallo e cosa ne sarà del sangue dentro il sale allora studio cerco tra i vecchi libri di medicina legale di mio padre un manuale dove le vittime sono fotografate insieme ai criminali alla rinfusa suicidi, assassini, organi genitali niente paesaggi «Solo il cielo d'acciaio delle foto, raramente una sedia, un torso coperto da un lenzuolo, i piedi sopra una branda, nudi. Leggo. Scopro che il termine esatto è Livor Mortis. Il sangue si raccoglie in basso e si ragruma. Prima rosso, poi livido. Infine si fa polvere. E può. Sì» sciogliersi nel sale ecco io eh, Nicolò, se, Nicolò Scafai, se me lo consenti rapidissimamente toccherei l'ultimo punto eh, grazie caso. vi ho parlato sì, di un quarto punto che molto sinteticamente possiamo, eh, possiamo approfittare per eh, concludere questa prima fase dell'incontro sì, io, appunto ci terrei a, dir, a parlarne perché è un aspetto secondo me estremamente interessante del lavoro di Antonella degli ultimi anni, soprattutto è una delle cose anche che, la, che più la caratterizza, secondo me, nello scenario dell'attuale poesia contemporanea, pur avendo origini bene antiche da Lucrezio a Leopardi, insomma, ed è il sempre nella falsa riga del disobbedire alla distanza. Eh, Diciamo la disobbedienza all'antropocentrismo, alla distanza che l'uomo mette tra sé e le altre creature in una, eh, in una così, in una idea di, di superiorità. Eh, c'è eh, un verso molto bello di Residenze invernali, eh, In nessun tempo c'è bisogno di noi, che dimostra che, come dire, questo, questo, questa riflessione eh, non antropocentrica o antiantropocentrica. -antropoc anti Viene da lontano, ma sempre di più negli ultimi anni eh, si assiste nell'opera di Antonella a un tentativo, diciamo così, di liberare la scrittura dalla scala umana, appunto dalla, dalla referenza antropocentrica de, dell'uomo misura di tutte le cose, per così dire. Recuperando anche un rapporto molto forte di cui credo ci sia veramente bisogno nella letteratura di oggi: fra letteratura, pensiero, pensiero scientifico, riflessione scientifica, l'astronomia, la geologia sono discipline eh, che la interessano molto, le tecnologie sono presenti nei testi di Antonella, cosa non poi così frequente in tanta poesia contemporanea. Eh, da questo punto di vista, eh, naturalmente l'antiantropocentrismo si salda anche a quanto dicevamo poco fa sul destino di dissoluzione umana che in qualche modo è affrontato da un'altra prospettiva, da una prospettiva potremmo dire così cosmica, stellare, appunto prima evocavo il nome di Leopardi e eh, chiederei a Antonella se, se vuol dirci qualcosa su questo e, e poi se eh, avesse eh, in animo di leggerci Pelle Polvere che eh, credo sia un testo da questo punto di vista eh, particolarmente interessante. Ecco subito... Forse si può proiettare? Eh, sì, eh, questo uh, interesse per la scienza uh, sì, sì, sì, sì, si è acutizzato, so come dire, studiando eh, sempre amato moltissimo eh, Charles Darwin come come scrittore poi ho scoperto eh, il nonno eh, Erasmus che è un proto evoluzionista e, e questa eh, queste letture insieme, insieme insomma, ad, altri, ad altri interessi che ho, eh, che ho sempre avuto si, si, si legano a questa, a questa visione di cui, di cui parla, parla Riccardo Donati e naturalmente a Monte c'è eh, una, una, eh, una visione eh, anti... Eh, non solo anti-antropocentrica, ma eh, che si lega a, ad una consapevolezza della, della nostra... adesso sto per dire un termine troppo di moda che poi può, può, può rimandare ad altro che non, non, non mi riguarda, insomma alla, alla transitorietà e alla stavo per dire in permanenza, ma alla, però sì, alla, alla fugacità che era ben presente a, a un altro autore che, che io amo moltissimo, che è, è Lucrezio. Um, Pelle e polvere è eh, dedicata tra l'altro a Elio Grazioli che ha scritto un libro molto bello sulla, eh, sulla polvere. Pelle, polvere. Non esistono nomi, autrici, autori. Volano soltanto le parole. Si mistiano alla pelle che cade sui divani. Quella che ogni giorno perdiamo. Io offusca le mensole, le sedie, i davanzali. E contro cui ci ostiniamo spostandola, facendola aspirare, e che chiamiamo polvere. Questo resta, la polvere e i suoi atomi sparsi, catene, eh, cateti. In realtà, qui c'è un errore: cateti e ipotenusa. Per il teorema che chiamiamo poesia. È un, uh, è un errore interessante: catene, la poesia, ma sono cateti. Grazie, grazie eh, Antonella per questa lettura finale. Grazie a Riccardo Donati. La chat è eh, aperta, il eh, pubblico presente nella stanza. Eh, da questo momento può, eh, se lo desidera, prendere la parola eh, o chiedere che, che gli venga data la parola eh, e, in qual caso, gli verrà aperto il microfono oppure scrivere un commento, una domanda, una questione nella, eh, nella chat. Eh, lo stesso vale per YouTube, se, mh, se qualcuno ha dei commenti verranno poi eh, trasmessi e credo che ci sia da YouTube un commento che è un apprezzamento da parte di eh, Ida Crispino che scrive che il tema della disobbedienza alla distanza è di eh, straordinaria attualità e ringrazia per i numerosi spunti di riflessione. Ehm, bene, chiedo quindi se qualcuno vuole prendere la parola, vedo che Guido Mazzoni ha acceso lo schermo, gli, gli lascio la parola. Eh, grazie Antonella, grazie Riccardo per questo dialogo molto bello. Eh, volevo, volevo chiedere una cosa a Antonella. Eh, tu eh, non partecipi eh, quasi mai alle, anzi mai alle discussioni di poetica e tantomeno alle polemiche letterarie, giustamente. Eh, C'è però una... Un'eccezione recente, molto eh, garbata e condotta eh, sul filo dell'ironia, eh, che però eh, porta a un tema sostanziale. Eh, questa eccezione è in uno dei testi più significativi del tuo ultimo libro di storia, Nuvole Io, quando dici eh, vorrei disfarmi dell'io, è la moda che prescrive la critica, ma la povertà è tale che possiedo solo un pronome cioè rivendichi eh, la natura eh, lirica della, della, della forma che ha la tua poesia. Una delle, delle, delle cose più straordinarie della tua opera è il modo in cui sei riuscito a costruire una prima persona che eh, non saprei definire in altro modo se non come credibile, una prima persona cui si crede, che ha una forza di, di verità nella, nella sua parola, che è una verità esistenziale allo stesso tempo una verità collettiva, e secondo me ci sei arrivata ehm, anche ci sei arrivata eh, allentando i giunti e, e, e in qualche modo tagliando la tela rispetto ai modelli che avevi al momento del, eh, in cui hai, hai cominciato a scrivere e a pubblicare tra le fine degli anni 80, inizio degli anni 90. Ecco, volevo. Volevo appunto chiederti qualcosa sulla, sul, sul modo in cui, in cui vedi, articoli e difendi la tua prima persona. Eh, la poesia che hai citato era appunto una, una poesia scherzosa anche su me stessa. E, e Devo dire che mh, io per prima non credo che esista un'identità, un proprio per questo... Uh, mi permetto di, eh, di giocare con, uh, uh, con l'io e mi sembra mh, sempre uh, un po' buffo che ci si ponga il problema dell'io perché l'io non esiste. Eh, l'io come non esiste, la, uh, uh, come si, si sa, che la coscienza è una costruzione, no? una mappa evolutiva e quindi questo dibattito eh, sull'io eh, veniva un po' eh, preso in giro ma eh, in questa, in questa eh, presa di distanza c'è anche il mio io e eh, e eh, non, come dire sono sempre un po stordita di fronte a questo, eh, a questo dibattito e, e questa poesia come tante poesie poi eh, è nata eh, si è costruita intorno a, dei, a, delle, a delle idee e come sappiamo tutti a un certo punto una poesia funziona con, con tanti, tanti eh, mattoncini. Forse la posso leggere. Mm. Nuvole, io. Il documento viene salvato. Lo schermo torna grigio. Lo stesso grigio topo del cielo. Adesso mi alzerò per sparecchiare. Vorrei disfarmi dell'io. È la moda che prescrive la critica, ma la povertà è tale che possiedo solo un pronome. Al massimo lo declino al plurale. Dico noi e mi sento falsamente magnanima. Dire voi o tu mi dà disagio, come accusare. La terza persona mi confonde ogni volta con il sesso. Alla fine torno all'io che finge di esistere ma è una busta come quelle usate per la spesa, piena di verdure o pesce surgelato. Io con l'io mi nascondo, chiamando, chiamando a raccolta quello che sappiamo. Abbiamo paura? Ancora non è chiaro come finirà la storia. Dunque riapro la finestra dello schermo, ritrovo il documento, esito davanti alla tastiera, salvo in una nube l'insalvabile. Uh, a parte... <ride> è, una, è un testo, anche come spesso nelle cose che scrivo, di auto-interrogazione. Um, <ride> Come, dibattito, di dibattito eh, interiore quindi in realtà ehm, non c'era tanto una polemica quanto un interrogare me stessa ecco e interrogare eh, questa cosa che chiamiamo io che cos'è che esiste davvero che beh, insomma è una convenzione eccetera eccetera non è vero che eh, è vero, la terza persona mi confonde, però se la leggo mi, mi piace ovviamente. Per quanto mi riguarda dire voi o tu, eh, confina con eh, l'accusare. Il dire noi a volte mi sembra confinare così con una... Con una ironicamente, no? con una magnanimità e quindi alla fine torno all'io che finge di esistere questo penso finge di esistere ma è una busta è una busta come quelle eh, usate per la spesa quindi poi ho usato eh, come al solito poi dei dettagli eh, eh, eh, reali no? la busta della spesa con dentro la verdura, oppure il pesce surgelato, quindi questo ehm, certamente l'io ehm, quel, quel, quella parte di me che chiamo io non è un io, non è un io, eh, io eh, di, di, di, superomistico, non so come dire, eh, mi spiace che a volte è stato. C'è stata così una, una uh, come si dice, un, un fraintendimento, uh, in senso, uh, no, non so come mai se, se sia successo, no, spiritualistico, non che ci sia nulla di male, uh, o, o, o mistico uh, che, non, che non mi appartiene, o uh, così, un'effusione lirica, uh, non c'è. Uh, ho sempre eh, eh, dialogato con questa cosa che, eh, chiamato, che chiamiamo io, eh, mettendola però in discussione, quindi eh, come non difendo l'antropocentrismo, la, la, non difendo un mio eh, lirico che, eh, che domina o, eh, o si impone, ma un... Eh, discuto un po' con questi pronomi mi, mi, mi interessa molto come i pronomi eh, possono, possono eh, slittare c'è un libro molto bello di Adamer su Selang che, che sei tu chi sono io eh, poi ognuno eh, si sa eh, Dà al proprio io eh, tanti nomi, può essere anche eh, l'orrore per l'io, no? Ma anche questo io adesso <ride> non so se ti ho risposto. Grazie, eh, hai, risposto, hai risposto molto, molto eh, bene, con, con, dicendo cose che, che illuminano la tua poesia e che personalmente condivido eh, in pieno e appunto una delle cose che la tua poesia sa fare molto bene è costruire un modello di prima persona appunto come busta della spesa se vuoi eh, però acclimatato a, al, al presente a quella, a quella appunto, dialettica tra, tra i pronomi che ci portiamo dietro e il, il senso che questi pronomi siano contenitori eh, di, che si riempiono di altro di, di, di altri voci modelli linguaggi non nostri esperienze collettive e questo la, la tua poesia lo, lo illumina eh, molto molto bene in, in ogni fase della, della sua opera Quindi, grazie grazie nel frattempo sono arrivate nella chat diverse diverse domande e commenti che, eh, che leggo e che potete leggere e se Antonella eh, eh, voglia di eh, rispondere dunque il primo eh, è di eh, sabatina napoletano che eh, ringrazia dell'incontro e chiede vorrei chiedere se la Maddalena nel momento in cui diventa geografia per una trama narrativa seppure breve per un romanzo breve, può essere oggi per il contemporaneo e il futuro una buona idea. E vuole chiedere anche se l'isola, come luogo dell'anima, può popolarsi di coloro che ci abitano in letteratura per il destino letterario comune eh, a cui siamo chiamati. Ehm, ecco, questa era la prima, in ordine di eh, apparizione, diciamo, delle questioni. Chiedo ad Antonella ha qualche desidera insomma commentare o rispondere in qualche modo poi ci sono altre sì, non Quindi... se vogliamo metterle tutte insieme. Poi... Forse direi che può essere una buona idea. Io leggerei, continuerei a leggerle anche le altre arrivate finora. Una domanda invece da Davide Di Falco, che eh, chiede se eh, nel caso della scrittura di Anedda è più la poesia ad andare verso la prosa o più la prosa ad andare verso la poesia e se c'è un rapporto con la grande prosa sarda la Satta ad Azzeni. Um, Stefano Elia Maroè eh, che eh, osserva a fronte di tanta immediatezza che oggigiorno si riscontra anche nella poesia che valore hanno per lei la costituzione del libro e la progressione nella sua struttura. E eh, ancora Francesco Brancati eh, mi ha incuriosito la definizione di ironici fornita per i titoli delle sue raccolte, io invece avevo sempre inteso il titolo Notti di pace occidentale come un'indicazione geografica che sottintende un giudizio etico-politico, noi a ovest, a occidente, abbiamo le notti di pace, a est invece c'è la guerra, non vi era nessuna volontà di alludere a una demarcazione di questo tipo. Grazie intanto a chi no. è intervenuto. Eh, sì, eh, se la Maddalena può diventare un oggetto di, di un romanzo, certamente. Eh, eh, è un, un luogo, come sappiamo, il G8, che non è stato realizzato. Um, molti problemi connessi con, uh, con tutto questo e... certo um, l'augurio è che si, si, si popoli um, come um, come credo o credo insomma come raccontava mia, mia nonna e poi mia bisnonna um, un tempo era chiamata la piccola Parigi perché era eh, in, eh, in contatto con... Eh, così, diversamente dal, dal, dal centro della Sardegna, eh, anche per motivi poi militari, perché c'era c'era la base della, della marina e quindi aveva un'altra un fisionomia la, la sfida sarebbe eh, che si, si, popola, si ripopolasse eh, in modalità che non so, non so, no, eh, non so, non so prevedere eh, ma certo questo è un discorso molto ampio che, che riguarda la difesa del territorio, dal, dal, dall'abusivismo e che riguarda eh, non solo la Sardegna ma molta parte del, del, eh, dell'Italia. Mm, la seconda domanda, sì, assolutamente sì, eh, la prosa, eh, ora non so se vado verso la prosa o se, eh, se, se la prosa va verso la poesia, o la poesia verso eh, eh, verso la prova mm. ci sono delle, eh, delle sistemazioni eh, che credo obbediscano stavolta obbediscono ad un'esigenza mm, proprio di costruzione, per cui alcune, alcuni testi hanno bisogno dell'assiepamento della, dell della, della prosa e altri invece di una eh, distanza maggiore, di un'obbedienza al, eh, al ritmo, eh, quindi di una disobbedienza al, agli spazi eh, abituali. Eh, ma soprattutto eh, salvatore satta eh, è, un grande, è un grande maestro tra l'altro appunto il giorno del giudizio è un romanzo meraviglioso e eh, mi pare steiner eh, abbia scritto del giorno del, del giudizio come di un, uh, di un romanzo in cui c'era uno stile in, in, in cui si sentiva la presenza di Tacito. Tacito non è ovviamente un tacito un conservatore, dice anche delle cose orribili, però, e eh, qui torniamo ai pronomi, però è capace di dire noi, noi romani abbiamo eh, creato un deserto, abbiamo... Ucciso, abbiamo eh, razziato e quant'altro e lo abbiamo chiamato pace quindi ha comunque la eh, consapevolezza della violenza del, del potere e, e quindi sì la prosa di, di satta e, e un romanzo meraviglioso come passavamo sulla terra eh, leggeri eh, hanno avuto un, un, grande, un grande peso sulla, sullo scrivere poesia. Poi la prosa è una grande, una grande maestra. Come penso che la poesia possa ammaestrare la prosa? Si ammaestrano a vicenda, le traduzioni, sì, l'originale ammaestra. Ah, la, la, mi stavo dimenticando la terza, eh, la terza domanda. Eh, beh, è una lettura: effettivamente, mh, Le notti di pace occidentale eh, possono essere lette, eh, lette così, eh, eh, però, anche l'occidente. Eh, sì a con alle sue le, le sue guerre meno meno eh, meno evidenti eh, del, del di quello poi che succedeva eh, che stava succedendo eh, a eh, ad oriente mm. Però è così, effettivamente la ringrazio, non avevo pensato a questa. Sì, l'avevo sempre visto, o almeno nelle mie, nelle mie intenzioni, poi giustamente quando si scrive, poi nel bene e nel male si, <ride> si abbandona quello che si, che si scrive a... A... alle letture. Ehm... Effettivamente, questa è una lettura a cui non avevo, non avevo pensato, ma che mi fa riflettere. Grazie, dunque, salvo mio errore, forse c'è ancora una domanda di, di eh, Stefano Elia ehm, che in sostanza chiede se quale valore ha ehm, la costituzione del, del libro. Del, del libro e sì, la progressione della sua struttura scrive esattamente eh, posso, posso rispondere così magari come come, come ho sempre lavorato eh, in quello che ho scritto eh, ovviamente non, non c'è una, una raccolta di eh, semplice di, tre, di testi, poi almeno nelle, nelle, nelle intenzioni c'è la, la volontà di costruire un'architettura un del, eh, del libro, per cui eh, non so, per esempio in storie i testi più tardi sono eh, eh, all'inizio e invece poi alcuni eh, all'interno perché poi eh, sì c'è una progressione ma c'è soprattutto un, eh, un tentativo di dialogo fra le varie parti del, eh, del libro mm, non so se ho, se ho capito bene la domanda c'è sempre nella, nella, nella costruzione eh, di un libro una, um, un tentativo poi di eh, definire un paesaggio attraverso, attraverso le, le pagine ecco in questo senso più che una, una progressione, eh, nel senso che, come succede non so, in, in un romanzo, si va verso una, una fine. Ci sempre, sono sempre due, due, due elementi, due verità. Mi sembra sempre che l'ultimo libro sia effettivamente l'ultimo, cioè che non possa essere tranquillamente l'ultimo e poi c'è un, un certo punto eh, scatta un ricominciamo che mh, poi ricominciamo no il ricominciamo becchettiano no? <ride> il, che riguarda poi l'eterno fallimento della, della scrittura della, della nostra scrittura insomma di qualsiasi tipo ma che comunque um, ci fa ricominciare Gra grazie eh. Eh, ci sarebbe ancora una domanda scrive francesco tonello in una sua poesia neda scrive perché parlo da un'isola il cui latino la tristezza di scimmia eh, citando Dante, penso che il recupero del latino da una prospettiva anticlassica, antiromana l'utilizzo del sardo stiano intrecciati e si inseriscano in una poetica di attenzione ai vinti, ai popoli prevaricati, all'umanità perduta. Mi incuriosiva sapere se in questa posizione che incrina la cultura conquistatrice ci sia un aspetto legato anche a una questione di gender e di patriarcato. Eh, grazie Francesco, sì eh, allora Dante scrive appunto che i, i sardi parlano il latino come, come, le scimmia, come le scimmie quindi in qualche modo veniva rime, rivendicato questo eh, esatto come riflessione sul, eh, sul, sul limite e il um, la eh, non so se c'è una, una riflessione sul, sul, sul genere. Eh, c'è sicuramente una, una riflessione sulla eh, sull emarginazione, e quindi in questo senso sì. Eh, anche sul, sul genere, e sulla. su questa. Su questo continuo eh, confronto tra eh, lingua del, del potere. E, e marginazione. Mm, questo questo eh, mi interessa. Eh, mi interessa moltissimo anche nella poesia contro Scauro c'era eh, questo. E eh sì, poi in realtà il, il latino è sopravvissuto eh, moltissimo nel, nel, nel sardo e nel sardo all'interno dell della, della Sardegna. Um, è il non voglio chiamarlo dialetto altrimenti vengo strozzata ma è il, la lingua il, il linguaggio ehm, il dialetto che ehm, ha più legami con il con il, con il latino e quindi eh, questa scimmia questo parlare al eh, modo delle scimmie poi eh, queste scimmie lo hanno, lo hanno eh, in qualche modo eh, conservato. C'è sempre questa imprevedibilità nella, nelle vicende, nell'accadere nella delle cose. Grazie. Eh, leggo ancora una eh, domanda. Eh la quale emerge riferimento a un'artista che eh, credo eh, cara ad Antonella, eh, di Valeria Palleschi, è la domanda che dice che eh, l'ha colpita una possibile affinità di temi tra la poetica di Antonella Ned e la ricerca dell'artista Maria Lai, che lei che ha realizzato un ciclo di geografie e ha insistito molto sul vuoto e la distanza. Assolutamente sì, infatti in geografia... È viene citata proprio una frase di, di Maria Lai cui eh, lei dice, adesso non la, non, la, non la ricordo perfettamente a memoria, insomma, vedevo nascere in me grandi lontananze e, e questo eh, è interessante perché dall'isola Maria Lai a un certo punto eh, abbandona le gallerie di Roma e come Salotti non aveva mai frequentati, ma eh, insomma mh, anche una mh, possibile eh, carriera, tra virgolette, e, mh, e torna in Sardegna, mh, dove appunto crea poi le, anche le sue opere più, più visionarie, più, più importanti, più eh, grandi, come ragazze, la vota più politiche, e e probabilmente si crea questo, per tornare al tema della distanza, che da una, una distanza come può essere quella dell'isola, eh, il, il, il fenomeno della, della distanza è come se mh, potesse essere percepito maggiormente proprio eh, come se proprio il, il corpo eh, fosse predisposto alla all'immaginare all queste al fingersi no? che parliamo al fingere questa eh, questa lontananza, questa, questa distanza, e eh sì, le, le, le opere di, di Maria Lai, e credo, credo sì che le, il titolo um, abbia molto a che fare con, con Maria Lai. E Maria Lai è un bellissimo libro di Guglielmo di Rosbrick, non mi ricordo mai se lo pronuncio bene. Um, che viaggio in Mongolia eh, del eh, nono secolo in cui questo, questo monaco arriva fino, fino alle, alle terre dei mongoli. E appunto c'è questa, questa, eh, questa riflessione sulla, eh, sulle geografie e poi ovviamente le geografie classiche. Ma Maria Lai sì. Grazie. Non so se qualcun altro dei eh, presenti a, vuole intervenire o se ci sono altre domande sulla chat di YouTube. E se così non fosse, io chiederei se Antonella voglia di leggerci ancora un, un suo testo per concludere l'incontro di questa sera. Un testo astronomico che si chiama Tauridi Tauridi, quando fin dal mattino ci si arrende al caldo aspettando la notte, con le pompe che lavano le strade e l'asfalto fuma di vapore, quando la vita non è un intreccio ma un balbettio di digressioni affiora dal torpore l'immagine di un'acqua intravista in campagna, tra le felci e le ortiche, tesa come un lenzuolo, con mollette di rami e un catino di sassi verde gelo. Di colpo, allora, quella tregua consola anche noi scettici, come quando un inverno, affacciandoci per caso ad un balcone, abbiamo visto lo sciame delle Tauridi, fendere a sorpresa il cielo buio. Grazie, grazie Antonella, eh, e grazie a Riccardo Donati e eh, a chi è intervenuto e a tutti quelli che hanno partecipato e ehm, se nessun altro eh, vuole intervenire io eh, non resta che eh, salutarvi dando eh, appuntamento eh, a tutti per la settimana prossima eh, cioè giovedì 11 febbraio per il quarto e ultimo incontro di questo ciclo di eh, Extrema Razio eh, sarà eh, ospite eh, la comparatista, studiosa eh, Françoise Labocat di eh, Paris che dialogherà con Riccardo Castellana su Fatto e Finzione, cioè il eh, libro di L'Avocat, eh, la cui traduzione in italiano eh, sta per eh, uscire. Grazie ancora e auguro a tutte e tutti una buona serata.